Pace Bene a tutti voi, benvenuti sul mio canale. Sono Frate.Web e stasera voglio parlarvi un po' della bellezza della preghiera. Ci sarebbero tante cose da dire sulla preghiera: che cos'è la preghiera, come si esercita la preghiera, come si ama la preghiera come uh, si recita, recita, diciamo che la preghiera come ci dicono anche i padri che è un luogo di pace, un luogo di serenità. La preghiera, nello stesso tempo, è anche un luogo di sofferenza perché ci si incontra se stessi, ci si, si incontra con le sue paure, con le sue debolezze, con il suo peccato, cosa che non ci deve spaventare anzi quanto più si è consapevoli di tutto ciò tanto la preghiera può essere più efficace a cospetto degli occhi di dio la preghiera come abbiamo detto è pace gioia serenità ma anche può essere sofferenza può essere quel luogo che troviamo deserto dentro di noi ma è anche quel luogo che se viene coltivato questo deserto si fa entrare Dio si dialoga con Dio ci si apre con Dio questo luogo diventa un luogo fiorito un giardino ecco questa preghiera che si fa dialogo intimo, amoroso con il Signore. Non solo la preghiera, le formule della preghiera che sono un mezzo per aprire le porte al Signore, ma sappiamo che la preghiera è questo ringraziamento al Signore, questo dialogo, ma specialmente questa familiarità con parlare con Dio, delle preoccupazioni, delle paure, delle ansie, ma allo stesso tempo anche stando lì a contemplare, stando lì a meditare, stando lì ad amare, a ringraziare il Signore per tutto il bene che dicevo, che a mia porta posso anche donare. Ecco allora questa bellezza della preghiera, questo dialogo profondo che si instaura tra creatura creatore è bellissimo la preghiera poi riesce a trasformare una volta instaurato questa apertura con Dio riesce a trasformare pian pian giorno dopo giorno Tutti gli atteggiamenti, lo stile di vita, si nota i cambiamenti pian piano. Questa preghiera che parte dal basso per arrivare all'alto e cruificare Dio, diventa sempre più profonda più amabile più sensibile ecco allora questa preghiera che ci aiuta a vivere in un mondo anche se un mondo difficile a volte sofferente a volte difficoltoso intribolato ma c'è speranza questa la speranza c'è cioè dalla preghiera perché preghiera è fiducia in dio è fede in dio la preghiera è un credere a un qualcosa che mi fa stare bene dopo che mi fa sperare che dopo la qui dopo la tempesta viene da qui ecco allora e con questa fiducia questa serenità questa speranza vi auguro che possiate vivere appieno la preghiera verso dio pace e bene Condividete questo video, se vi è piaciuto, mettete un pollice sopra, iscrivetevi, trovate tutto qui sotto e ci vediamo al prossimo video.